in questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questo semplicissimo ma caldissimo smanicato che io ho deciso di chiamare smanicato Mello. questo perché il filato che ho utilizzato è quello della dmc e si chiama appunto Mello e l'ho adorato ragazze è bellissimo è morbidissimo si lavora benissimo ai ferri ma anche all'uncinetto questo perché non si nota ma il, lo smanicato è lavorato ai ferri ma i bordini sia intorno a tutta l'apertura che è intorno allo scalfo, è fatto con l'uncinetto io ho lavorato con i ferri dell'11 e 100 il numero 8 ma vi posso assicurare che la lavorazione viene morbidissima ed è anche molto calda, questo è il motivo per cui alla fine non ho voluto fare le maniche lunghe perché voglio poterlo indossare sotto dei cappotti come avete visto nel piccolo video che vi ho messo sia nei, sui social e anche su Instagram come vi dicevo, questo filato è da 100 grammi e misura 75 metri poi 73 metri ci sono anche colori che trovate tutti sul mio sito filati Elza, vi faccio vedere altri tre colori disponibili che sono il bianco, il panna e questo arancione, ma ce ne sono altri era a disposizione anche l'ottanio ma purtroppo l'ottanio è terminato appena ho postato le foto e l'ho messo sul sito me l'avete svuotato quindi dell'ottanio purtroppo non sono rimasti altri eh, gomitoli, quindi è terminato però ci sono comunque gli altri colori tra cui questo grigio che ho utilizzato io per poter realizzare questo smanicato che è una taglia S, io ho utilizzato soltanto tre di questi gomitoli come vi ho detto ho lavorato sia con i ferri del numero 11 che con l'uncinetto del numero 8, se siete una taglia M vi occorrono 4 gomitoli, perché io i 3 li ho consumati tutti, se siete una taglia L vi occorrono quindi 5 gomitoli. La lavorazione è semplicissima, si vanno a fare tre pezzi, io ogni pezzo ho lavorato secondo le mie misure, ho la voluta larga in modo tale da poter poi mettere questa cintura in vita e stringere la lavorazione in questa maniera, ma posso anche indossarla senza e quindi averlo smanicato bello largo. E um, ho lavorato um, misurando la circonferenza dei miei fianchi, che sono quelle che ho più grandi, quindi tipo 82 cm, 84 cm, e sono andata a lavorare per centimetri dividendoli dietro e due avanti, le due parti di avanti le ho fatte montando um, 18, 18 maglie mentre la parte dietro ho montato 40 maglie, una volta fatto questi tre pezzi raggiunta l'altezza delle spalle sono andata poi a cucirle, sia alle spalle che di fianco e nel video vi dico quanto sono andata a cucire e poi ho rifinito il tutto con un semplice giro di maglie basse, sia attorno allo, allo scalfi sia attorno a tutta la giacca, voi naturalmente potete fare anche le maniche, potete fare un bordino più uh, alto del mio quindi invece di un giro andare a lavorare due giri e vi posso assicurare che lavorerete tranquillamente anche se lavorate con l'uncinetto se avete la mano stretta però invece dell'uncinetto del numero 8 vi consiglio l'uncinetto del numero 9 per i ferri invece gli i ferri 11 vanno bene se invece avete una mano troppo larga vi consiglio di lavorare anche con i ferri del 10 perché in realtà sull'etichetta del filato c'è scritto 10 ma io ho lavorato con l'11 e vi posso assicurare che è venuta comunque morbida ma compatta Detto ciò, spero che anche questa semplice creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook, Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook, La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sempre come Elsa Faccio e noi come sempre ci vediamo qua al prossimo video tutorial per realizzare il nostro smanicato o giacca, devo ancora un po' decidere come farlo, però vi dirò che lavorerò con il filato della DMC linea Mello, che è questo filato morbidissimo un po' peloso, uh, e lavoreremo tre parti, ossia la parte dietro e le due parti avanti, perché comunque sarà, diciamo, comunque uno smanicato o un gilet. Uh, devo ancora decidere se fare o meno le maniche, ma comunque sarà aperto sul davanti. Lavorerò con i ferri del numero 11 e io nel piccolo campione, perché tanto la lavorazione è veramente molto semplice, sono tutti ferri a diritto, vi dico già che io nelle due parti avanti monterò 18 maglie, mentre nella parte dietro ne monterò 40. Questo per avere una circonferenza di circa 86 cm, quindi mi raccomando, se dovete montare le maglie, vi dico sempre di fare un piccolo campione, quindi montate 10 maglie, fate 10 giri in modo da vedere in larghezza e in altezza quanto vi viene perché anche se lavorate con il mio stesso numero di ferro e anche con il stesso filato è molto probabile che abbiate una mano più stretta o più larga della mia e quindi poi non vi trovereste con le misure misuratevi i fianchi o il seno a seconda di cosa avete più grande e uh, se avete tipo come me io sono di fianchi 84 ma sono andata a montare per 86 cm questo perché voglio che comunque la, lo smanicato vada largo quindi non mi deve essere stretto ed è per questo che ho deciso di fare 20 eh, 40 maglie dietro e 18 per ognuna della parte avanti avanti deve essere aperto quindi non ho bisogno che sia di 40 come dietro mi va bene che si apre in modo tale che lo smanicato o comunque la, la giacca comunque la, come vi ho detto decide venga ancora più larga quindi più morbida addosso perché voglio poterle indossare anche sopra delle giacchette di pelle eh, o comunque sopra dei bei maglioni caldi quindi mm, qualcosa che come smanicato mi vada più che bene quindi Detto ciò vi ripeto io lavoro con i ferri del numero 11 però eh, sulla fascetta c'è scritto ferri del numero 10 quindi potete lavorare anche con i ferri del numero 10 se non avete il numero 11 non vi cambia assolutamente nulla a meno che giustamente non dobbiate andare a mettere comunque più maglie appunto a seconda di quanto abbiate la mano stretta o larga quando lavorate. Detto ciò possiamo andare a fare i nostri giri che come vi ho detto sono semplicissimi perché lavoreremo sempre tutte le maglie a diritto in questa maniera ops quindi andiamo a lavorare scusate non capisco perché mi sto scivolando ok andiamo a lavorare le nostre maglie a diritto, io vi dirò alla fine quante volte o quanto l'altezza sono andata a lavorare per arrivare eh, dal basso alle eh, spalle, quindi non si arriva agli scaffi ma si arriva direttamente alle spalle. Vi ricordo che sul davanti ho 18 maglie e quindi andrò a lavorare queste 18 maglie fino alla lunghezza desiderata come vedete adesso ho finito il primo giro vado a fare il secondo giro ma è normale perché andiamo a lavorare sempre tutte le maglie a diritto questo perché comunque abbiamo un filato abbastanza peloso quindi fare un punto um, diverso un punto un po più complicato non si vedrebbe la lavorazione è per questo che io preferisco lavorare tutti i ferri a diritto quindi in questa maniera molto molto molto semplice. Quindi, farò fare questi tre pezzi. Vi dirò alla fine poi quanto eh, sono andata a lavorarli, eh, quanto ho lavorato in altezza, quanto poi sono andate a cucirli insieme e poi come li andremo a rifinire. Se deciderò appunto di non fare le maniche, vi dirò come ho rifinito eh, tutta questa ehm, gilet o smanicato. Allora, ho finito i tre pezzi. Vi ricordo che io ho messo 18 maglie per i due pezzi avanti, eh, 40 maglie per il pezzo dietro e ho lavorato per circa 50 cm. Adesso posso andare a cucire all'altezza delle spalle eh, e anche all'altezza qui di lato e vi dirò naturalmente quanto sono andata a cucire qui di lato per lasciare gli scalfi per le mani e eh, per le braccia e quanto sono andata a cucire qui davanti. Penso che lascerò pochi centimetri aperti in questa maniera, in modo tale che qui sarà tutto cucito alle spalle e la quindi sarà ben ehm, coprente comunque questa eh, giacchetta che stiamo andando. Anche se non sono ancora sicura che sia una giacchetta, penso più uno smanicato. Voglio vedere una volta cucito come viene addosso, in modo tale da decidere se fare anche delle maniche o lasciarla appunto un semplice smanicato. Ora sono andata a cucire le mie tre parti, ho cucito le spalle per 10 cm partendo dall'esterno verso l'interno, mentre qui ai bordi ho cucito per circa 33 cm. Una volta fatto ciò sono andata a rifinire l'intera eh, smanicato con soltanto un giro di maglie alte intorno allo scalfo qui un giro di maglie alte anche qui e un giro di maglie alte attorno a tutto il mosmanicato quindi a tutta l'apertura quindi intorno al collo su so e sotto semplicemente un giro di maglie alte. Questo per rendere un po' più rigida la lavorazione almeno ai bordi. Detto ciò, io ho finito. Voi naturalmente potreste fare anche le maniche. Io come ho detto, ero indecisa se farle o no, alla fine ho optato per uno smanicato eh, perché mi piacciono tantissimo da poter indossare eh, sopra delle giacche di pelle o anche sotto a dei cappotti. Quindi, per me lo smanicato è terminato.